La domanda che spesso mi viene posta è Può un non giapponese comprare una proprietà in Giappone? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Allora questo sarà un video in cui vi farò scoprire come è comprare una casa in Giappone Quali sono le procedure per farlo E come è possibile anche per gli stranieri comprare una proprietà in Giappone In questo periodo sto un pochino cercando una casa da comprare qui a Tokyo e Me ne hanno proposte di eh, un po' meno altre di più decenti non ho ancora deciso eh, in quale ambito mi voglio spostare però diciamo che so che ci metterò molto tempo in questo video vi farò comunque vedere una casa che eh, sono andata a vedere proprio oggi sulla carta sembrava carina poi andandola a vedere mi sono reso conto che era un pochino troppo stretta come abitazione ci sarebbe diventato un po scomodo poi era una casa su tre piani aveva il bagno al primo piano quindi diciamo carina però uno si aspetta qualcosetta in più, ecco Almeno mi sono fatto un po' un'idea di quanto possono andare a costare le case in Giappone E che tipologia di casa magari vorrei andare a comprare, ecco Cercherò adesso di vedere anche delle case un pochino più distanti da Tokyo Per farmi un po' un'idea e vedere se ce ne sono di più appetibili Perché questa casa che vi farò vedere alla 70 metri quadri eh, Diciamo che... Mm, Insomma il posto dove era posizionata la casa Mi sembrava molto carino um... Se fosse stata giusto, cioè il doppio più grande, sarebbe andata bene, eh? che praticamente era tutta divisa in varie piccole stanzette e non ce n'era una che proprio cioè, mi consentiva di avere un grande spazio, quindi preferirei magari una casa con meno stanze, però più aperta, quindi adesso sto un po' valutando eh, se riesco a trovare qualcosa. Mi piacerebbe assolutamente riuscire a trovare qualcosa per la fine dell'anno, spero di riuscire a trovare una casa che mi piace. In in ogni caso in questo video non voglio solamente farvi vedere questa casa che sono andato a vedere Ma voglio anche condividere alcune informazioni su com'è comprare una casa in Giappone e che devo dire che il Giappone è uno dei pochi paesi che ti permette di comprare la land perché per esempio a Singapore il massimo dei contratti da quel che mi hanno detto amici è che tu puoi avere la land per 99 anni e dopo non è più tua in ogni caso il Giappone ti permette di comprarla e adesso in questo video vi farò vedere un po' com'è comprare le case in Giappone prima di mostrarvi i vari step da fare per comprare una casa vi faccio vedere quella che mi hanno presentato a me, ecco questa, sembra un po' un windows, costava 48 milioni di yen quindi 368 mila euro, ecco questa è la dispensa come potete vedere, entrate c'è subito il cesso, in Giappone il gabinetto deve essere separato dalla shower, infatti in un'altra stanza poi andremo a vedere adesso che c'è il bagno bello separato, la vasca era carina, il bagno era nuovo quindi era proprio, insomma, mi piaceva la vasca perché di solito in Giappone le vasche sono diverse eh, quelle, insomma, di appartamenti un po' più vecchi poi si saliva le scale e si arriva in cucina eh, questa è la cucina abbastanza spaziosa, devo dire poi a me piace subito aprire tutti i cassetti possibili ed immaginabili un tavolino piccolo ecco, per una famiglia forse un po' scomodo e dall'altro lato invece c'era un'altra stanza in cui c'era questo eh, divanetto, sofà e ovviamente questi sono i mobili esposti poi, cioè eh, se uno vuole comprare una casa eh, si compra i suoi mobili risalendo le scale si arriva nelle altre due stanze che c'era questa piccola stanzina per i bambini credo, non lo so, che non ho al momento ecco poi qui come potete vedere la vista che fa tanto Giappone questa scrivania tanto caruccia e vabbè dell'altra stanza mi sono dimenticato di fare le riprese potete vedere solo questo armadio come vi dicevo però il problema principale è che bisogna fare tutte queste scale per andare al cesso quindi no grazie Bene, allora, iniziamo subito col dire che il Giappone si sta lentamente aprendo le sue porte al mondo e dal 2019 ci sono molti più stranieri qui in Giappone e infatti sono saliti al 2,7 milioni e rappresentano il 4% della popolazione. Tuttavia, se sei uno straniero e stai pianificando di comprare una casa qui in Giappone, eh, sia per uso privato che come investimento, ci sono molte cose da considerare, tra cui le procedure legali, i finanziamenti e anche le differenze culturali che possono influire sul successo dell'acquisto di immobili in Giappone. La domanda che spesso mi viene posta è ma può un non giapponese comprare una proprietà in Giappone? Questa è proprio la prima domanda fondamentale a cui vi posso rispondere subito con un sì. È possibile acquistare sia terreni che proprietà in Giappone. Non è richiesta nessuna cittadinanza o visto di residenza. In effetti il processo è molto più semplice di quanto si possa pensare e le stesse regole e procedure che si applicano per gli acquirenti eh, giapponesi, si applicano anche per gli acquirenti non giapponesi. Passiamo adesso a farvi una guida di quali sono i punti più importanti da seguire per poter comprare un'abitazione. Allora la prima cosa da fare secondo me è contattare un agente immobiliare, è una decisione comunque importante comprare la casa e decidere di investire denaro in una proprietà e ciò che bisogna fare è affidarsi spesso a una guida di professionisti del settore immobiliare a meno che non siete delle persone che proprio se ne intendano di immobili perché se non lo siete comunque un'agenzia immobiliare vi può dare sicurezza legale, la traduzione magari dei documenti, una consulenza professionale sui prezzi e anche le tendenze del mercato e favorire comunque tutte le trattative qual è comunque la vostra priorità all'interno della casa i vostri requisiti e soprattutto il vostro budget la seconda cosa da fare è eh, dipende qui se volete comprarla in contanti o se volete comprarla attraverso una banca però eh, se volete chiedere un mutuo eccetera eccetera bisogna comunque consultare una banca le banche i giapponesi possono ufficiosamente diciamo preapprovare la la vostra richiesta di prestito um, e, e questo può essere un importante merce di scambio quando andate a parlare con un venditore perché spesso magari i giapponesi non si fidano uh, degli stranieri magari comunque sapete un giapponese è più facile da contattare mentre uno straniero potrebbe tornare nel suo paese sarebbe molto più complicata la procedura quindi diciamo che in giappone che essendo una società anche fortemente legata sulla fiducia avere l'approvazione verbale della banca può rendere il venditore più fiducioso nei vostri confronti e essere più propenso a voler chiudere l'affare. Dopo aver esplorato comunque le vostre diciamo, opzioni finanziarie si può passare a vedere la proprietà che desiderate. E insomma comprare è sempre importante avere un consulente affidato a fianco a voi durante questo processo per essere sicuri di essere consapevoli degli standard del mercato e gestire realisticamente le vostre aspettative chiedete sempre al vostro agente di accompagnarvi per visionare in loco l'abitazione a cui siete interessati standard della proprietà in Giappone possono essere molto diversi magari da quelli che si possono avere in Europa in Italia o anche negli Stati Uniti meno dell'1% dei nuovi Appartamenti che eh, sono stati costruiti in Giappone dal 2017 eh, sono più grandi di 100 metri quadri. Qua si sta parlando di Tokyo, ovviamente. Se andate a vivere in campagna, i prezzi sono ben diversi, ma è comunque anche diverso dire ho una casa a Tokyo o una casa che ne so in qualche posto sperduto del Giappone capite ovviamente se andate a vivere in Hokkaido sarà molto più facile trovare case anche di 200 metri quadri per prezzi molto più competitivi tuttavia non scoraggiatevi comunque perché dal 2018 sono stati creati comunque anche in Giappone quasi 37.000 nuovi condomini soprattutto nella zona di Toyosu e queste superano i 100 metri quadri quindi se vi interessa una casa più grande e potete permettervelo potete andare a vedere questi luoghi ecco si passa la quarta fase in cui dovrete esprimere la vostra volontà di comprare questa abitazione e da lì si inizierà a fare un po' un check di eh, chi siete e essere sicuro che sia tutto in regola. Da quel momento in poi voi sarete considerati un serio potenziale acquirente la quinta fase è quella in cui iniziano le negoziazioni e i pagamenti iniziali si negozierà eh, un pochino tutti i dettagli riguardanti il prezzo e l'acquisto e i possibili metodi di pagamento e i tempi eccetera il processo può durare una, da una settimana a un mese circa poiché entrambe le parti devono fornire determinati documenti ovviamente se pagherete in contanti questo processo sarà molto più rapido si passa poi a formulare il contratto un insieme di documenti che include la registrazione del titolo della proprietà il tipo di eh, proprietà, la descrizione legale della proprietà e qualsiasi altra disposizione in caso di cancellazione del contratto in questa fase un deposito in contanti dovrebbe essere pagato al venditore di solito si parla del 10% questo soprattutto per chi la vuole comprare in contanti ovviamente chi chiede magari un prestito alla banca eh, può comunque versare un deposito che così avrà degli sconti, perché comunque che la banca si prende diciamo la sua fetta, se voi chiedete un mutuo arriviamo alla settima e ultima fase che è la liquidazione finale l'acquirente trasferirà il saldo rimanente sul conto del venditore e il titolo della proprietà sarà trasferito all'acquirente ecco questa più o meno è come comprare una casa spero che questo video vi sia servito adesso vi lascio i saluti finali Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se questo video vi è piaciuto vi pregherei di lasciare un mi piace e noi ci vedremo al prossimo video. Un abbraccione da Seba, ciao! Una cosa che ci tenevo a mostrarvi in questo video è il mio ufficio che si trova al ventottesimo piano di questo palazzone di Shinagawa, guardate quanto sono carini gli interni, tra l'altro mi hanno chiesto come voglio arredare la mia stanzetta, vabbè ancora non ho deciso vi farò sapere. Passiamo alla parte più interessante di questo video, in cui vi mostro tutte le prelibatezze che mi sono gustato. Ecco qui, come potete vedere, mi hanno portato l'otoshi, che sono praticamente il coperto: in Giappone tu paghi il coperto, ma ti portano anche qualcosa di buono da mangiare. Poi, come mi sono preso delle uova con la nira. Uh, questa un po' di potato salada e poi una serie di uh, yakitori questo è un po' più particolare con la pancetta e il pomodoro e poi qua abbiamo quelli un po' più classici poi abbiamo anche questi pezzi di pollo, questo è sasami con il wasabi ma anche con il natto devo dire che magari a molti italiani può sembrare non piacevole ma in realtà questo mix di sapori che si scioglie veramente in bocca è davvero piacevole tra l'altro mi sono preso questo yakitori con il formaggio che è molto particolare e ho completato con questo queste polpette e lo shitake, che per chi non lo sapesse è uno dei funghi dal sapore più intenso eh, che esista, secondo me, ed è buonissimo. Poi sono andata in un altro locale a prendermi una high che sarebbe il whisky con la soda, e anche qui è arrivato lo toshi, come vi dicevo, al posto del coperto. Queste buonissime conchiglie! Gnam gnam. Buonissime, io adoro le conchiglie, poi quando sono fresche così, mmm, mamma mia me ne mangerei 5, però poi non, non sto mai benissimo se mangio troppe conchiglie, quindi evito. Vi faccio anche vedere che cosa ho mangiato eh, a colazione, una, sempre durante questa settimana, che direi che questa settimana dieta niente. Questo caffè, come potete vedere, è praticamente molto acquoso, vabbè, a me non piace il caffè troppo forte, quindi va bene, e mi sono preso eh, questo Ben di dio come potete vedere queste buonissime eh, pancake erano appena sfornate quindi ancora calde ma belle fuori croccantissime dentro morbidissime proseguiamo questa gita di tutti i ristoranti con uno della cucina di Sichuan, che voi sapete quanto io adoro la cucina di Sichuan. ecco questo sarebbe un tantamme ma senza la zuppa come potete vedere eh, non c'è zuppa quindi è super diciamo eh, piccante però è quel, tipo di crocca... è quel tipo di piccante che però non vi pizzica la bocca ma vi fa venire come un fornicolio è una cosa un po' strana, è come se vi si addormentasse un piede ma in questo caso vi si addormenta la lingua. A me piace tantissimo anche perché dopo che ve lo siete gustati, se la vostra lingua inizia a diciamo formicolare e vi bevete dell'acqua, quell'acqua avrà un sapore buonissimo. Per bilanciare tutte queste cose diciamo piccantissime, mi sono anche preso dei ravioli rigorosamente nella salsa di soia, così è un po' bilanciato. Ecco, proseguiamo anche con questo buon caffè. E poi vi porto a cena, siamo andati in questo ristorante chiamato Kitsune eh, dove fanno della buonissima non buona di più Tempura. ecco ragazzi penso che le immagini si commentino da soli quindi non voglio dire altro io vi voglio augurare una bellissima e piacevole giornata mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace che così mi aiuterete a crescere condividetelo con i vostri amici scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate di tutto questo benidio se avete dei suggerimenti su che tipologia di video fare eccetera fatemelo sapere sto cercando di realizzare adesso di nuovo due video a settimana sono riuscito a trovare eh, due persone anzi tre o quattro che mi stanno aiutando con l'editing dei video quindi penso di riuscire a fare dei video un po' più spesso ci saranno comunque anche dei video editati da me come per esempio questo video qui e io vi mando un mega salutone un abbraccio e ci vediamo al prossimo video grazie ancora